Ha fatto un segno di vita. Prendi anche lui. Ehi! Hey, cosa credi di fare? Ma che roba! C'è stata un'epidemia. Hanno ucciso tutti. Per contenerla. Tutti quanti. In questo posto... fa ciò che è necessario. Mi cambia dentro. No clone diavolo. mind as the qualcosa di brutto So cosa hai fatto. L'intera prigione è infettata. Non puoi scappare in eterno da ciò che hai fatto. Adesso la finita. Whoa! Yeah.